Entro in ufficio e trovo sulla mia scrivania una scatola piena di cartoline. Mille immagini di Torino da esaminare, schedare, e che andranno ad arricchire una delle collezioni dell'archivio storico. Provengono da antiquario e raccontano un secolo di storia della città e delle persone che l'hanno abitata. Sono scatti di qualche fotografo sconosciuto o acquerelli di un famoso pittore. Che noia, penso, sarà un lavoro lungo e monotono. Ma poi comincio a scorrerle. E mi viene in mente la mia scatola in cantina ormai dimenticata in cui conservo le cartoline ricevute dagli amici e quelle che ho acquistato in vacanza. Ricordi di luoghi da custodire, di momenti attesi ed esperienze da memorizzare. E allora vedo tutte quelle cartoline sotto un'altra luce. Anche loro sono un ricordo di qualcuno e di luoghi da non dimenticare. Sono segni tangibili di un tempo lontano. Rappresentano le trasformazioni della città, ma anche delle mode, del linguaggio, della religiosità, degli eventi. Un'occasione unica per un viaggio nel passato. Così comincio a guardare con attenzione, a raggrupparle, a catalogarle. Il timbro postale è a volte illeggibile. Allora gli abiti delle persone raffigurate, il modello delle vetture sono indizi che mi aiutano a ad datarle. Mi appassione. Comincio a giocare al confronto tra la Torino di ieri e quella di oggi. Trovo luoghi conosciuti, Piazza Castello, con l'antico osservatorio quando stava sulla sommità di Palazzo Madama, l'elegante Piazza San Carlo, percorsa da vecchi tram, la stazione di Porta Nuova, la Mola Antonelliana, il Valentino Romantico, la Basilica di Superga e l'antica Cremagliera l'altorina gadget dell'esposizione internazionale del 1911 e tanti scorci meno conosciuti Giardini Cavour la chiesa di San Filippo Villaggio Leumann così vado avanti con altre vedute e altri scorci della città ma insieme alle immagini mi colpiscono i testi che le accompagnano perché anche queste cartoline sono state scritte da persone che hanno affidato i loro pensieri, ricordi, saluti, affetti, a persone care e lontane. Guardandole, mi abbandono a ipotesi fantasiose sulle vite dei mittenti e dei destinatari. Mi proietto verso quel tempo in cui qualcuno ha scelto di scrivere un messaggio più o meno profondo, più o meno personale, con uno stile di scrittura a volte elegante, garbata, a volte di difficile interpretazione o in lingua straniera alcune cartoline sono scritte solo nella parte dedicata al messaggio, altre invece dovunque, in una fannosa ricerca dello spazio. Cara mamma, tanti baci. Sono sempre speranzoso di vederti. Qui piove tanto, tuo Gaetano. Gentilissimo Tenente. Tante grazie delle sue cartoline che ci prova che lei, benché lontano, non dimentica gli amici. Da qualche parte ho letto una frase di Totò che mi ha fatto sorridere. Non so cosa volessi intendere realmente, ma l'attribuisco all'importanza di valorizzare e conservare anche questo tipo di documento, un vero e proprio tesoro. Ad un certo punto, tra le mille cartoline, ne trovo una, firmata Gisella, come me. Il testo è in tedesco, non riesco a tradurla, ma un po' mi medesimo in questa mia omonima che più di cento anni fa mandava i suoi saluti a qualcuno, un parente, un amico lontano. E la vedo passeggiare sulle rive del Po in una giornata di sole. Ammirare Torino dall'alto del Monte dei Cappuccini. A girarsi con curiosità tra i banchi di Porta Palazzo. Proprio come me, ma cent'anni dopo. Saluti da Torino.